Nuovo tutorial, una richiesta dell'amico Leonardo, brano dei Poo, amici per sempre, scaricate il pdf che trovate al link qui sotto in descrizione per poter seguire al meglio il tutorial. Partiamo dal nostro groove base che comunque eh, lo vedremo in tutto il brano, quindi ogni parte della struttura presenterà appunto questo groove. Poi vedremo tutte le variazioni dei vari finali, dei vari fill appunto che ci sono nella canzone. Allora, il groove viene suonato con un ostinato tutto in ottavi, o meglio C che è Scusate, stavo litigando col gatto perché voleva entrare. Mamma mia! Allora, torniamo al nostro groove, ostinato appunto in ottavi sul charleston, cassa sull'1, sul 2 troviamo su rullante primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo, ultimo sedicesimo che vede però una ghost note. Sul 3 troviamo primo sedicesimo con la cassa e secondo un'altra ghost note sul rullante. Sul 4 un bel rullante pieno, bella suono. 3. Questo groove ci farà compagnia per tutta la canzone. Iniziamo a vedere le variazioni. Allora, la prima la troviamo nella strofa nel finale numero 1, in cui troviamo cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 una pausa, quindi solo ostinato di Charleston, e sul 4 un bel flam suonato su rullante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Altra variazione la troviamo nell'ultima misura che precede il primo ritornello. Sull'1 cassa e crash, sul 2 troviamo sul battere il charleston, sul 3 troviamo charleston sul battere e primo tom sul secondo ottavo. Sul 4 troviamo un lancio di 2 sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ritornello che vede il nostro groove e anche qui troviamo sui due finali indicati due variazioni primo finale cassa sull'uno e rullante sul due sempre col nostro ostinato in ottavi sul tre abbiamo primi due sedicesimi sul rullante e un colpo sul secondo ottavo sul tom stessa cosa sul quattro in cui cambiamo il tom 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, Secondo finale che vede cassa sull'1, sul 2 troviamo rullante sul primo ottavo e gli ultimi due sedicesimi sul primo tom, sul 3 troviamo primo sedicesimo di pausa, poi secondo tom e rullante rispettivamente sul secondo e terzo sedicesimo, quindi secondo sedicesimo e secondo ottavo. Sul 4 troviamo due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano. What? Four, one, two, three, four, one, two, Procediamo con il nostro groove Prima misura della strofa successiva In cui la batteria non parte Se non appunto sul 4 Con un bel colpo di rullante Piccola variazione la troviamo Sulla settima misura Della seconda strofa appunto In cui sul 4 troviamo Anziché un colpo di rullante Troviamo il primo ottavo Sul primo tom E poi due sedicesimi sul rullante one. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3. Arriviamo al nostro fill che ci porta alla parte strumentale della strofa. Rivediamo un feel che abbiamo già visto prima. Quindi sul 3 troviamo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul tom. E successivamente sul 4, due sedicesimi di rullante e il secondo ottavo sul. Secondo tomo sul timpano a piacere. Primo finale che vede la prima parte con il nostro groove di base, e sul 4, tutto in sedicesimi, quattro colpi sul rullante. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Secondo finale che vede il feel che abbiamo trovato sul lancio per il primo ritornello. Quindi cassa sull'1, sul 2, charleston, sul 3, primo ottavo sul charleston, e secondo ottavo sul primo tom e poi sul 4, due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano o anche qua sul secondo tom a piacere nostro groove che prosegue per tutto il ritornello variazioni sui due finali sul primo finale troviamo cassa sull'uno, sul due, primo ottavo sul rullante e secondo sul primo tom sul 3, una pausa del sedicesimo e poi sul secondo sedicesimo secondo tom e sul terzo sedicesimo o il secondo ottavo il rullante sul quattro due sedicesimi di rullante e secondo ottavo sul timpano 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Secondo finale che vede cassa sull'1. Sul 2 troviamo ultimo sedicesimo sul rullante, che continuerà appunto con quattro colpi, quindi quattro sedicesimi sul 3, sempre sul rullante. Sul 4 abbiamo un primo sedicesimo di pausa. E gli ultimi tre sedicesimi sempre sul rullante. 3, 4, 1. Parte dell'assolo che vede una variazione sull'ottava misura. Primi due quarti col nostro groove di base. Sul tre troviamo sul secondo ottavo un colpo di rullante. Sul quattro troviamo primo ottavo di rullante e ultimi due sedicesimi. Misura successiva che chiude con un cassa e crash sul battere. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Proseguiamo con l'ultima parte, che è appunto due giri, e vediamo su entrambi i finali delle variazioni. Sul primo finale, primi due quarti col nostro groove di base. Sul 3, troviamo, troviamo due sedicesimi sul rullante, e secondo ottavo sul primo tom. Sul 4, sempre due sedicesimi sul rullante, e secondo ottavo sul secondo tom o sul timpano. A piacere come sempre. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ultimo finale che vede sull'1, ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sul rullante, sul 2, partendo dal secondo ottavo abbiamo un lancio che si divide con primo sedicesimo sul tom, poi abbiamo tre sedicesimi sul rullante, poi successivamente un altro sedicesimo sul secondo tom, tre sedicesimi sul rullante e due sedicesimi sul timpano, misura successiva che chiude con un cassa e crash sul basso. One, two, three, One, two, three, One, two, ok, anche di questo brano abbiamo visto tutte le parti, concentratevi sul groove, mi raccomando lavorate bene sulle ghost note, poi tutti i file, insomma mettete insieme il tutto e divertitevi. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche, come sempre vi auguro un buon divertimento e... Un buon groove, alla prossima. Ciao!